Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sul mio canale e bentornati su Assetto Corsa Competizione nel nostro progetto folle di replicare la 24 ore di spa. Mancano 16 ore e un quarto di gara, abbiamo già fatto un sacco di strada. Per chi non conoscesse la serie si tratta della replica effettiva della 24 ore di spa quindi andremo a correre effettivamente 24 ore ma ovviamente non 24 ore di filato perché eh, sarebbe impossibile. Perciò faremo tutte puntate da un'ora che durano effettivamente un'ora come la serie 24 in cui raccontava una giornata sana divisa in 24 puntate di un'ora. In questo momento in game non so che ore sono mi pare le 11 di sera comunque insomma è bello tardi come orario e non ce resta che andare in pista perché eh, bisogna spingere ragazzi bisogna spingere questa sarà la fase più critica perché appena partimo abbiamo tre warning sul gruppone e bisogna spingere subito forte per recuperare posizioni. Se non sapete perché, mo ve lo spiego. Ok... Si parte subito l'uscita di box sempre molto complessa, raga, Perché è il momento in cui io devo riprendere confidenza con la gara, con la macchina, con la pista, con tutto quanto, insomma. Siamo scalati in nona posizione. E ci abbiamo davanti Harrison e Barker è il nono che sta un po' più avanti. Il problema è che adesso dovremo subito trovare i riferimenti col buio per cercare di mantenere dei tempi decenti. La nostra BMW devo dire che ci ha assistito per ora in tutte queste ore in maniera assolutamente fantastica ma dobbiamo spingere. Vedo pure che giustamente abbiamo cioè, le ruote sgonfie, ragazzi, perché se stanno a scendere le temperature e quindi si abbassano le pressioni e qualcuno mi ha detto che mi ha riportato le pressioni a quelle che avevo impostato nel pit stop, quindi dovremmo ricontrollare questa cosa. Però intanto cerchiamo di mandarle in temperatura le ruote e soprattutto dentro a C9 in temperatura perché il problema è che qui se non spingiamo non recuperiamo un cacchio. In realtà qualcosa penso che abbiamo recuperato comunque. Insomma, vi dicevo, per chi non avesse visto la serie prima, eh, c'è stato un piccolo problemino alla seconda puntata, cioè se siamo schiantati, sostanzialmente, eh, sulla salita delle ruche. E quindi siamo dovuti rientrare prima, riparare la macchina e adesso stiamo un po' indifferita rispetto ai pit stop degli altri. Vi ricordo che al massimo qui uno, uno stint dura un'ora. Ho un attimo d'apprensione ogni volta perché ragazzi abbiamo tre warning e il prossimo warning diventa drive through e sarà durissima se piamo drive through quindi lo in pieno devo dire che per essere il primo giro sto un po' esagerando sinceramente però vabbè Qua niente. Uh, tanto qui davanti Harrison c'è ha bandiera blu cioè una GT3 infatti è una NSX che lui stesso davanti c'è una GT4 quindi, ok. Allora, Ho trovato un punto che posso guardare per capire dove girare. Perché il grosso problema che ho avuto l'ultima puntata è che non riesco a vedere quel muro qui a curva 1. Oh, ma è sembrato che guardando per terra effettivamente qualcuno mi ha detto punta al cordolo. Io non l'avevo visto che per terra si vedeva il cordolo, invece eh, si vede, e quindi oh, non so se ho visto perché ci stava a passare mano qui con la gt4 però mo, al prossimo giro se stiamo da soli sapremo se invece si vede pure se ci passiamo da soli Ah sarà durissima ragazzi sarà durissima perché voglio assolutamente recuperare posizioni portacci tua Harrison ha inchiodato lì al centro non so come ho fatto non collammelo ho capito che sei doppiato Harrison ma manco a tirar l'ancora però eh ho come la sensazione di aver trovato già la copertina del video. Perché non mi aspettavo proprio questa mossa di Harrison. Comunque sta BM Pugna, se vuoi dire proprio niente raga. Mamma mia, come è seguita bene. Fino a qualche ora fa, è proprio il caso di dico così, visto che stiamo a fare una 24 ore, ci avevamo pure la, eh, il giro veloce. Che invece adesso ce l'ha levato qualcuno. Non so chi è. Siamo diventati decimi, tanto. Ma che cazzarola allora è possibile che siamo usciti i nonni e diventati decimi e non ci ha superato nessuno? Boh, vabbè. Il gioco si è impazzito. O forse eh, il decimo era, era. cioè il decimo eravamo noi perché non era Barker e quando siamo usciti non l'aveva ancora conteggiato. Non saprei. Vabbè, comunque, sicuramente qualcosa abbiamo recuperato. Allora, innanzitutto, qualcuno mi aveva chiesto se mettevo lì la classifica questa. Ok, teniamo un attimo la classifica questa qui, per vedere uh, effettivamente i distacchi da quelli davanti. Capisce qualcosa di più? Eh, la, la, la notte farà veramente problemi, raga, perché io non ci riesco proprio a tirare da notte perché non vedo niente. Mi sembra che come se stiano a gonfiare, ma se sono diventate gonfie così toccherà alzare al, al, al box. Eh, sì. Il, il coso si vede qui. Meno male, il cordolo per terra si vede? Santo quello che mi ha detto di puntare il cordolo. Perché non l'avevo visto. Se ci fate caso per terra qualcosina si intravede. Quindi puntando lì forse riusciamo a, eh, a perdere meno tempo rispetto al solito sta attenti con i drive true uh. Dovremmo ritornare sul passo del 2.23 eh? Quindi 2.23 se lo tenemmo tranquillo di passo noi. Che per non vederci niente va benissimo, insomma. Intanto, come ho detto, ogni volta che farò sto video voglio parlarvi di qualcosa che riguarda il canale. Innanzitutto, mi ha fatto molto molto piacere che la serie Cercando Stig è piaciuta tanto e mentre voi avete visto solo il primo episodio io vi posso dire che so già eh, il secondo episodio, vabbè, quando è scelto video è uscito già un pezzo. Forse quando è scelto video è uscito già pure il terzo episodio e sarebbe molto molto clamoroso, quindi vabbè non dico niente, qui fammi la piena dell'acceleratore perché non voglio più la penalità ma anche per gli altri episodi c'ho tanta tanta gente, già pronta che ha accettato con piacere di partecipare a questa cosa, mi ha fatto veramente piacerissimo, mannaggia la miseria, qui siamo andati un po' lunghi, siamo bruciati tutto il vantaggio che avevamo accumulato devo stare più attento, non devo fare casino, pure qui, mamma mia vabbè, non fa niente, comunque è modo ma abbassarlo sto 24 eh su, su, dai, vanno a il 23 E che non vedo, non vedo, non vedo niente Vabbè Quindi, vi dicevo, cercando Stig mi ha fatto molto molto piacere che vi sia venuta l'idea, Devo essere... vi sia piaciuta l'idea Devo essere sincero, era una cosa che... Porca puttana Lunghissimo, pure qui Aspettate, raga che... La faccenda si sta facendo complicata Molto complicata Comunque Barker che è... No, nono sta sta 11 secondi e mezzo. Guardate, questo è il momento... Ok... Io guardo il cordolo ormai, non guardo più il muretto. Dicevo... Mi fa piacere che vi è piaciuta, era un'idea che avevo in testa da un sacco, un sacco di tempo. Ma non riuscivo mai a trovare la maniera... Eh, snella per realizzarla, perché doveva essere una cosa non pesante. Invece devo dire che l'idea che ho avuto, insomma come viene realizzata, è veloce, è veloce sia per me per farla, ma soprattutto per l'ospite, perché non è che poi piacciono l'allonina sera, insomma. Ma quello di cui volevo parlare oggi, non so gli ospiti che arriveranno, ma aspettatevi tutte le persone che a me piace guardare su YouTube, anche se non le seguirò tutte quelle che, fa, che vengono, eh. Perché non è che riesco a vedere i video di tutti raga Cioè nessuno riesce a vedere i video di tutti però Fino a quelli che sono arrivati per le prime 3-4 puntate sicuramente mi guardo tutti Ve dico così perché non so chi Oh Cazzo fai Oh Che hai deciso ciccia Non mi dà la... taglio perché mi stavo a ammazzare eh Oh, le gomme un po' sgonfie secondo me è quello il problema non riusciamo a abbassare a tornare sul passo del 2.23 qui comunque dicevo quello di cui vi voglio parlare oggi non è assolutamente cercando Stig negli ospiti perché tanto non ve posso sporgere a niente quindi è inutile che sto qui a dire, ah bene tizio ne caglio senza div chi è mentre quello che volevo dire è, eh, cioè volevo parlare un pochettino di MotoGP non quella vera di MotoGP 23 guardate, alzavo il piede qui, voglio vivere qui non sbagliamo la frenata ma allora, ci sono dei punti in cui non devo chiacchierare e devo tenere la concentration Ok, 2.24.0 è già accettabile, 2.24.1, aspettate, pure questo è un punto critico, ok, qui non ho visto il cordolo, non l'ho visto, non l'ho visto, ma che come cazzarola che non l'ho visto? Devo puntarci il muso dalla macchina, ma sa, Che se io ci punto il muso dalla macchina riesco a inquadrarlo con i fari, mi vorrebbero i fari antinebbia. così le luci, insomma, volevo parlare di MotoGP, il gioco allora, MotoGP è un gioco secondo me fantastico, inizio così eh? e vi spiego perché. Intanto, in tanti anni di, di videogiochi che ho passato, dovete sapere che quelli a due ruote li ho sempre amati, ma li ho sempre odiati perché non riuscivo a giocarci. Molto difficile, resta in piedi, caschi sempre, sbilente, poi c'hai. C'hai poca um, sensazione di guida, perché con pad a guida una moto che sensazione di guida ce vuoi a me? Così, negli anni è sempre stato un comprarli, giocare lacce così con gli amici, dici tu cavolate, tu parolacce ogni volta ai caschi... Però tutto sommato l'utilizzo era eh, minore. Quello che c'è stato veramente la svolta è quando ho iniziato a seguire Nuna nel non mi ricordo te 2018 mi sa so, 2019 una roba del genere penso 2000, fine 2019 fino 2018 perché eh, Nuce aveva una guida e c'è ancora però anche se adesso lo sta a porta meno però vabbè Nuca ha una guida su modo GP spaziale cioè lui tra la telecronaca e come riesce a guidare mentre fa la telecronaca ti fa veramente immedesimare e per uno come me che è un amante delle motociclette, era una cosa incredibile riuscire a vedere uno che guidava in quella maniera una motocicletta virtuale, cioè proprio provavo soddisfazione a vederlo. Guardate. Momento staccata. Ok, siamo tornati al 2.23, va, meno male. Di sotto non ci vado, raga, perché non vedo niente, perciò eccolo, ok vedo il cordolo, vedo il cordolo, vedo il cordolo quindi diciamo che quando ho iniziato a seguire il ho iniziato a vederlo così, ho iniziato a bramare di riuscire a guidare così pure io ovviamente è difficilissimo, quindi ho comprato come al solito un auto GP 2019 li metti lì e caschi, caschi, caschi, caschi... nel 2020 quando ho aperto il canale Ovviamente MotoGP era una delle cose che avrei voluto fare, però ci ho messo un pochettino perché mentre facevo ancora i tentativi ero veramente impresentabile, cioè non perché adesso sia diventato eh, Valentino Rossi dei due ruote virtuali, però non riuscivo a stare in piedi, cascavo ogni curva, e è impossibile fare un, un video in cui guidi così, no? Perciò eh, ho dovuto aspettare di farmi le ossa col 2020, poi nel 2021 le cose sono andate un pochettino meglio, il gioco diventa ancora più simulativo, ancora più difficile se possibile, eh, però io inizio a prendere il ritmo. Quello che mi ha aiutato probabilmente è stato nel 2022, quando ho fatto il campionato del Moto3, eh, che sono moto molto meno potenti e quindi innanzitutto devi farle scorrere tanto. E poi eh, sono un pochettino più facili da gestire perché con le moto GP appena sbagli probabilmente stai per terra. Con le moto 3 invece c'hai molta possibilità di de... piatta la comoda perché tanto sono lentissime eh, non c'hanno per niente potenza quindi figurate. Attenzione che tanto qui ah, un attimo un momento critico Perciò quello ha fatto la differenza nella vece più uh, sicurezza alla guida. Difatti la parte finale del 2022 ho fatto l'inizio della carriera in MotoGP su MotoGP 22 che poi ho terminato semplicemente per un, uh, una scelta dettata dal fatto che di solito MotoGP usciva aprile. Io avevo iniziato tardi e ho messo carriera completa. Sapevo che non avrei mai finito la stagione. L'ho lasciato un attimo da parte per quanto riguarda i video, ma sono continuato a giocare per conto mio, però... Un attimo... C Abbiamo una ginetta qua davanti, se non mi sbaglio quello lì è... I bagnets... Vai lì mi segna ancora Barker... Ma Barker sta a 13 secondi? Ma è possibile che quello mi sta andando via invece di avvicinarmi? Non la vedo benissimo sto fatto, eh? Oh Barker... No, i bagnets, i bagnets ce l'avevo azzeccato ma mi inizio a imparare pure gli avversari e quindi le moto 3 mi hanno aiutato quando ho so iniziato moto gp andavo molto bene incredibilmente bene però ero convinto che non avrei finito la stagione perché tutti gli anni eh, moto gp esce aprile e quindi eh, dico vabbè non, non lo finisco è inutile che insisto riparto direttamente quando esce quello nuovo invece poi mi hanno fregato col fatto che Moto GP usciva a giugno quest'anno, 8 giugno. Cioè mi hanno fregato, insomma, nel senso. Avrei fatto in tempo a finire la stagione. E secondo me poteva essere pure una stagione di quelle che te levi qualche sfizio. Però vabbè non fa niente. Barker continua a stacciare avanti da 13 secondi. Boh. Non mi pare che stiamo recuperando gli niente a Barker, specie se guidiamo così. Devo alzar piede da acceleratore. Ehm. Perciò questo è il motivo per cui ho fermata la storia su Modo GP22, però diciamo che è servita tanto perché mi ha dato sicurezza, tanto che io ho continuato a giocarci e oltretutto ho installato pure la mod Modo GP23, mentre aspettavo quella della race department che è fatta molto bene. Tra parentesi c'è pure la mod per avere lo scarico del KTM quello laterale esterno, veramente una figata. Poi ci sono un mare di mod, un eh, su MotoGP ci sta pure la mod per avere la carena che si rompe quando, quando cadi, che te partono proprio i pezzi che si staccano. Insomma, ci stanno tante cosette. Anche qui, molto safe e frenata, ma non vedo un cacchio, perciò raga. Meglio safe e resti vivo che altro. Certo, due e mezzo. Ah, finalmente gli avevo recuperato due secondi a barca, va, meno male. però poi hanno fatto sta cacchiata qui giù non mi devo deconcentrare qua la curva vabbè comunque possiamo anche rimettere l'altra l'altra visuale così adesso sappiamo davvero che c'è uno davanti il rouge fatto malissimo davanti c'è uno l'emerte eh, che insomma suona un po' male o l'emerette, va che così suona un po' meglio e perciò volevo parlare di quello che mi piace tanto di MotoGP e di quello che non mi piace e soprattutto di quello che mi piacerebbe vedere dentro MotoGP 23, anche se ora è uscito il trailer e devo essere sincero, una cosa io l'avevo spoilerata, poi comunque la dico comunque. i più attenti se la ricorderanno che l'avevo detta e In pratica... Quello che mi piace del MotoGP, allora secondo me il MotoGP è fatto benissimo per quello che riguarda innanzitutto le dimensioni e i movimenti del pilota sopra la moto che sono realizzati veramente bene. La moto ha un peso buono, cioè nel senso che avverti il peso della motocicletta mentre la guidi. Ovviamente tutto questo ha un senso se voi ve lo giocate in modalità mh, full manual tra virgolette, cioè come gioco io con il cambio manuale, completamente manuale, il freno davanti e dietro separato, la fisica dei movimenti del pilota è manuale, cioè quindi voi gestite completamente tutto, perché se voi avete il cambio automatico dovete solo accelerare e frenare, per forza vi manda in modalità arcade. Invece se dovete gestire le marce, gestire la frenata separata, gestire il comportamento della moto, vi iniziate a rendere conto di quanto la moto risponda in maniera realistica agli input che gli date col, col pad e sta cosa ti dà troppa soddisfazione se ti piacciono le motociclette ti fa veramente godere qui cerchiamo di non tutto la frenata solita frenata un'ora prima mannaggia a me tutto attenzione che loro dovrebbero iniziare a fare i pit stop adesso almeno credo di sì tecnicamente non so eh Ok, sto guardando il cordolo, sto guardando il cordolo. Difficile perché si vede proprio l'ombretta del cordolo. Comunque, vabbè, dicevo, a parte questo, che la parte di dinamica è sempre migliorata da quando, dal più o meno 2019, sono andati molto più verso la simulazione. Oh, ho dovuto lasciare l'acceleratore, non metà dar taglio. Non metà dar taglio perché ho lasciato l'acceleratore. Bravo. Facciamo i fari a Art qui da quando giocavo a porta non c'ha più riflessi pronti come quelli di una volta quindi la parte della fisica io la, la metto da parte nel momento nel senso la parte la metto da parte perché è, è fantastica è sempre andata a migliorare e stanno un aspetto ancora miglioramenti mi piace molto il fatto che la carriera sia eh, l'unica che c'è, eh, di fatto, insieme a quella della Formula 1, nel, nel sim racing moderno, se vuoi giocare per conto tuo. Quindi è una cosa che innanzitutto va preservata. Poi ne parlavamo l'altro giorno nei commenti, con un ragazzo proprio qui sul canale, del fatto che la carriera di MotoGP ha delle cose veramente fighe. Cioè, ad esempio, i test prestagionali, che potrebbero sembrare una minchiata una rottura del balle, però tu stai lì, c'hai due ore, in cui giri eh, non mi ricordo la pista adesso, eh, cioè mi ricordo dov'è però non mi ricordo come si chiama eh, oddio come si chiama la pista, porca zozza eh, questo che famo? sta lì, lei va, gubrick eh, porca zozza, come si chiama la pista? E eh vabbè mo non mi viene, vabbè ragazzi, insomma, comunque quella lì che c'ha i due rettilini uno accanto all'altro praticamente con le tribune in mezzo. Eeeh In quelle due ore che tu stai lì, loro ti danno a disposizione tre pacchetti che hanno effettivamente prestazioni diverse. Cioè a seconda del pacchetto che tu scegli. Tanto è come stanno nascendo tanto depressione, raga, mamma mia! Tale. Ok, credo di averlo visto il... Non so se l'avevo visto, sinceramente, ragazzi, se me lo so immaginato, però mi sembrava di averlo visto, sinceramente, vabbè. I quei tre pacchetti che Lord danno sono effettivamente diversi l'uno dall'altro e mentre tu fai i test te ne accorgi che sono diversi. Magari con uno riesci a fare un tempo migliore, ma caschi più spesso, con un altro sei più regolare riesci a andare però un pochettino più lento e così via e questa cosa è figa secondo me cioè sarebbe bello se per dire sulla carriera di Formula 1 ci fossero i test prestagionali e tu dovessi provare vari, che ne so, vari telai o vari mm, combinazioni telaio-motore o ali per decidere quelle che vuoi durante la stagione e poi quelle fanno davvero la differenza Ogni volta che passo un pochettino fuori tremo ho paura che mi me... dà eh, il taglio Per il momento le rode si stanno a comportare bene, se io mi sto a comportare male perché sto a girare abbastanza lento adesso. Quella cosa lì già è una figata, cioè se quella lì la riportasse... Sempre come abbiamo detto questo ragazzo nei commenti, non mi ricordo di quale video sinceramente. Potrebbe anche essere sotto quelli de dell'ultima puntata che non era questa qui, boh non lo so. Comunque... Se loro riportassero insieme le carriere di Formula 1 e MotoGP ne uscirebbe una cosa clamorosa. Quindi vi dicevo, a parte questa cosa qui del... come si dice, del, dei test prestagionali che secondo me sono una figata, sono fatti proprio bene, anche perché ti danno varie motociclette, sono tre a disposizione, nelle eh, combinazioni, e è più facile trovare una con cui ti trovi bene, perché a me mi è capitato spesso che nei test prestagionali facevo molta fatica con una combinazione, se ci avessi avuto solo quella mi attaccavo. Invece, avendocene tre, ne ho potute magari provare più di una e ne ho trovata una con cui mi trovavo meglio che quattro. Anche le moto tra di loro hanno un carattere molto diverso. Guardate che sto guardando dove sta il cordolo, ok lo devo aver ritrovato, perfetto. C'hanno un carattere molto diverso tra loro le moto, e anche un comportamento diverso, a parte le prestazioni. Eppure questa è una cosa piacevole. Perché io ho moto con cui non riesco a girare, anche se ci avrei voluto girare. Tipo l'anno scorso, mi ricordo che sul 2021 mi sarebbe tanto piaciuto prendere Suzuki. Ma non riuscivo proprio a girarci. Cioè, non c'è più. E eh, vabbè. Ehm... Poi, per quanto riguarda la carriera in sé, ci sono certe cose che non ho mai capito, tipo quel quel discorso dei, dei, dei meccanici, degli ingegneri che gli sposti da un reparto e poi li devi assegnare a delle funzioni in base a quanto sono competenti a farle, è pure carino. Però non si capisce bene perché lo stesso poi spostare qua e dell'ante e dice bene se uno è già occupato o no e quindi magari si scopri un'area invece che non vorresti scoprire. Insomma quella parte lì dei menu potrebbe essere fatta meglio, però in generale l'idea è carina, cioè tu assumi le persone del tuo staff. Un'altra cosa fighissima di MotoGP, ragazzi, che è una cosa che manca praticamente a qualsiasi altro gioco di sim racing eh, per quanto riguarda l'offline, è l'ingegnere di pista. Ragazzi, l'ho già detta questa cosa: l'ingegnere di pista è l'unica cosa sensata che ci dovrebbe avere ogni gioco e che invece non c'è. E non intendo quel cretino di Alex de Formula 1 che ti dice solo che stai a fine a benzina. L'ingegnere di pista di GP praticamente ti aiuta nel settare la moto cioè tu arrivi lì ti danno un setup standard ovviamente ma dopo tu puoi o andartelo a fare a mano da solo se sei capace o se sai quello che devi modificare ovviamente oppure tu puoi andare all'ingegnere di pista e dirgli che ne so la moto eh, mi casca dentro le curve oppure mi sbanda col il posteriore oppure mi sbacchetta in frenata oppure quando tiro il freno mi si tira su altra frenata troppo, troppo anticipata, mannaggia a me. E l'ingegnere di pista ti propone delle soluzioni, tu le applichi e giri eh, con un setup messo meglio. Stavolta non l'ho visto, il cordolo sono andato veramente a sensazione. Questa è una cosa che nei giochi ci dovrebbe essere sempre, cioè io entro lì, dovrei di Alex, oh guarda che sta Formula 1 mi è sottosterza, oppure ho poco grip e lui ti dice che no, per alzare il grip possiamo o alzare le ruote posteriori, sì alzare le ruote posteriori, cioè, alzare le ruote posteriori, alzare le ruote posteriori poi diventando un dragster, alzare la posteriore, oppure possiamo ammorbidire le sospensioni posteriori, insomma lui ti dà le soluzioni, tu scegli, ma il setup di fatto ti aiuta lui a farlo come succede in un vero team, Perché i piloti non è che rientrano nei box e dicono allora, mi alzi l'ala dei due punti, mi abbassi l'ala dei tre punti quelli fanno i piloti dicono oh, la macchina mi scivola fate vale fare qualche cosa Tanta azione a fielding qui davanti che insomma on the left. eh ho visto la car on the left, toccate se lui ha visto la car on the right, ok perfetto Ehm.. Questa cosa è impagabile Questa cosa ce la dovrebbe aiutare qualsiasi gioco maledetti software house dei sim, del sim racing vedete di attenzione il leader in pit lane stanno rientrando tutti i box vedete di aggiungere sta roba Toh siamo diventati noni quindi evidentemente quello ortizio avevamo superato ai box poi altra cosa che mi piace di MotoGP e che sempre mi faceva riflettere un ragazzo nei commenti io non gli ho mai dato tanto peso lì per lì però... Um, largo, largo, scusate, scusate è il fatto che tu su MotoGP c'hai le varie mescole delle ruote cosa che per dire su questo non c'hai e la mescola, ma manco su Formula 1, perché su Formula 1 c'è le mescole, però le mescole funzionano sempre a prescindere nella stessa maniera, che ne so, le rosse attaccano meglio, le bianche attaccano peggio, durano di più, insomma, è mescola, no? Invece su modo GP lui ti dice, che ne so, con la temperatura che c'è oggi ti consiglio le soft o le medie o le hard, perché le soft funzionano bene in questo intervallo di temperatura, come è nella realtà. Eh, quindi se tu esci con le soft nel momento sbagliato te le magni praticamente completamente e finisci subito o le mandi su de temperatura che se bruciano e scivoli questa cosa è fantastica cioè dovrebbe essere così anche nei giochi di corse ma perché Formula 1 per dire non c'è sta cosa ci sono delle piste dove con la rossa non è detto che vai più forte che quella gialla magari deve durare in giro eh, perciò dovrebbero implementarla sta cosa e a me sta cosa piace tantissimo di MotoGP, un altro appunto a favore del MotoGP poi per quanto riguarda la carriera in sé è proprio bello il fatto che comunque loro ti aggiungono a un team e quindi tu mh, hai i tuoi compagni di squadra eccetera eccetera però adesso arriviamo alle pecche, le cose che migliorerei innanzitutto in MotoGP c'è il grosso difetto che mentre su Formula 1 i piloti si spostano, cioè quando c'è la campagna acquisti magari, uh, che ne so, Sainz va in McLaren oppure qualcuno dalle F2 viene su. In MotoGP se fate 10 anni di carriera cambiate solo voi scuderia o team diciamo, perché tutti gli altri non cambiano niente e soprattutto voi neanche spostate gli altri Perché il team dove andate di voi diventa un team da 3 aggiungono una moto ah allora, io so certo e quando dico certo intendo che so proprio certo eh capito? o so insomma che sta cosa è, è stata imposta e presumo pure di sapere perché ovviamente e da chi però questa è una grossa limitazione perché dopo un po' te rompi le palle sarebbe figo che ne so che tu inizi la carriera poi L'anno dopo Bagnaia va in Yamaha e Quartararo va in Ducati o, oppure viene su la Costa la da la Moto2 viene su MotoGP. Cioè, farebbe variare di più la carriera, sarebbe più figo. Attenzione, momento staccata, seria, un momento cordolo, qualcuno di. E. Eh, sto giro mi ha fatto schifo, raga Ma no, comunque, vabbè, è sempre 2.23, dai, non fa niente. Siamo di quarti, eh, attenzione. Ecco, appena dico che divento quarto, che faccio una cosa buona, ne faccio una pezzente, perché non riguardo il cordolo al momento in ammazzo. Che box non so chi c'è, eh. Sì, ho capito che sta una macchina della bit lane ma non è roba nostra, me sa. Infatti dovrebbe essere Joe Arst, no è Hutchinson, ok. Però siamo diventati di terzi, tanti c'è cioè, un Walico. Insomma, dicevo quindi questa cosa qui di modo GP non mi fa impazzire sinceramente. Perché a lungo andare, allora, perpesso che io più di tre stagioni non ma fatti eh, perciò però pure tre stagioni un po' di movimento è bello, cioè pure che ne fai due de stagioni già è bello che la seconda stagione si scombinano un po' le cose e tu non sai come come si vanno a movimentare i fatti insomma poi un'altra cosa che non mi piace è che il, il coinvolgimento è un pochettino uh, limitato cioè nel senso su eh, F1 tu c'hai comunque sia Alex che ti parla durante la gara, ok in MotoGP sta cosa non c'è, eh, non è che se parlano con i piloti come via radio Però comunque sia prima e dopo la gara ti potrebbero parlare, è vero che su MotoGP c'è Guido Meda che su F1 non c'è, ci stanno Pansini e Barzecchi Oh, oh che famo? Mamma mia, abbiamo fatto una cacchiata perché ho perso un sacco di tempo, un secondo quasi Però, ecco, sarebbe bello un pochettino più di interazione, eh, magari qualche cosa delle interviste, scegli il rivale, che sono cose che secondo me, se non ho visto male, su modo GP23 le hanno aggiunte, perché hanno aggiunto un po' di roba social, che è tutta roba finta ovviamente, però fatta per eh, fare in modo che c'hai che un pochettino più di coinvolgimento nella parte non guidata. A me addirittura piacerebbe se ce ne fosse ancora di più, però... Diciamo che sarebbe già un punto di partenza che ci fosse qualcosa, ecco. Sto a faticare, ragazzi, eh! Non so, sarebbe bello che ci fosse qualche evento di marketing, magari... in cui devi fare qualche evento specifico con una stradale. Della stessa casa con cui guidi, che ne so, tanto loro c'hanno ride, Cioè gli ce ci vuole niente a mettere una moto stradale, sinceramente. C'hanno pure Superbike, gli ci vuole niente a mettere manco quello. Poi non dico che ti devono fare due giochi in uno, però magari qualche evento, qualcosa che spezza. Cioè, se voi ci avete presente, Valentino Rossi 13, Sì, Valentino Rossi 13, Valentino Rossi The Game, che era MotoGP 2016, se non mi ricordo male. boh eh... Quello era una figata perché oltre a averci la carriera uguale a questa, tu dovevi fare gli eventi a ranch di Valentino con uh, tutti gli altri con i Motard, poi c'avevi le prove di poderelli, c'avevi le, le prove di driftata, ovviamente non è che erano fantastiche, specie quelle di rally di driftata facevano un po' cagare. Però tutto sommato aggiungeva varietà mentre andavi avanti ma pure adesso su MXGP21 quando loro hanno fatto MXGP21 una cosa bellissima che mi piaceva è che mentre tu facevi la carriera e facevi le tue gare ovviamente però c'avevi pure durante la carriera ogni tanto qualche pilota di quelli della carriera che ti sfidava te telefonava quindi ti te accendeva il telefonino ti diceva oh senti io ho visto che eh, in l'ultima gara eccetera eccetera ti voglio sfidare vieni giù da me e quindi vai lì su una pista e se tu da solo contro di lui, vincevi qualcosa, sordi, a moto, a... non mi ricordo che vincevi sinceramente. Però comunque sia, era figo perché aggiungeva varietà. Ecco, quello magari un pochettino potrebbero implementarlo, potrebbe aiutare. Un'altra cosa che purtroppo non mi piace è che su GP eh, hanno aggiunto la, la cosa che se cascavi devi raccogliere la moto, ma devi raccogliere solo te. Quindi praticamente alla CPU non raccoglieva la, la motocicletta, risponava direttamente in motocicletta e sta cosa faceva in modo che loro, praticamente se cascavi in un gruppone ti ritrovavi che loro se ne erano andati da 3-4 secondi nel tempo che tu facevi tutto qua ambaradam non è proprio il massimo sinceramente aspettate che al momento in cui devo guardare il cordolo lo vedo proprio uno spizzichetto, uno spicchietto, ma se lo fa manna bene dietro ieri c'ho il quarto a 7 secondi e 7 che però sono in avvicinamento, facci loro, attenzione. Io questi li dovrei distanziare, non farli avvicinare. Anche perché noi tra un po' dovremmo fare un altro pit stop tra esattamente 28 minuti. Loro hanno appena fatto, presumo. È vero che mancano ancora 15 ore di gara, capirai? Abbiamo appena superato i 200 giri, eh? stiamo a 203 giri. Quindi vi dicevo, sta cosa dello spawn è bella come idea, perché a me piaceva il fatto che dovevi andare a cogliere la moto, però se lo fai solo te se diventa un, un disagio invece che essere una cosa figa. E un'altra cosa ovviamente, che ragazzi purtroppo questa è, è proprio brutta DemotoGP, GP è la IA. La IA è veramente stupida come le pigne. Di Anna, non so come si chiama la IA de, de GP, comunque è veramente cretina. Negli anni è un po' migliorata, questo va concesso, ma de base fa sempre schifo. Cioè non è che è brutta come si comporta, perché a me mi piace come guida. Il problema è che guida senza eh, vederti, quindi se tu stai a un certo punto loro piano e te, te girano addosso, te frenano addosso, tagliano la traiettoria tua senza problemi e sta cosa te fanno a per terra, perché i musicisti, insomma le macchine, uno si appoggia un attimo modo se ti tagliano la strada caschi se caschi, sostanzialmente è finita la gara perciò quella non mi fa impazzire sinceramente sarebbe bella una IA un pochettino più sveglia nei combattimenti tra di de loro, devo dire, ogni tanto cascano, ogni tanto fanno casino questo l'hanno aggiunto nel tempo non mi dispiace, non come su F1 che hanno molti più combattimenti però pure lì fanno i combattimenti tra di loro Ok, stavolta siamo andati un pochettino stretti perché io non vedo una cespola Okay, adesso che questo ci ha illuminato sicuramente non ho visto di più de cordolo non ho girato abbastanza perché l'avevo impostata in un'altra maniera però ho visto di più ragazzi dobbiamo assolutamente alzare la pressione delle ruote ce l'ho troppo basse quelle davanti le dobbiamo alzare mezzo pissai e quelle dietro de 6 eh, 06 questo c'ha la Williams noi lo salutiamo Mentre quelli dietro, il quarto e il quinto, li stiamo un po' a separare, però eh, a, cioè, a distanziamo poi ci cioè, piazziamo subito una cacchiata e si riavvicinano. Altra cosa che hanno aggiunto quest'anno sarà il flag to flag, che vuol dire che, praticamente, se non, non lo conoscete, in MotoGP tu hai la possibilità, quando piove, di cambiare la moto perché ovviamente non è che ti cambia una ruota quindi tu rientri nei box c'è già pronta l'altra motocicletta con con le ruote da bagnato o da asciutto a seconda che la gara era partita in un modo o in un altro e con quella lì tu riesci a, a poter guidare ma non è obbligatorio cioè quando a un certo punto danno la bandiera vuol dire che si può cambiare la motocicletta e tu in quel momento devi decidere se tu vuoi rientrare per cambiare la moto o vuoi continuare come da asciutto ci sono state tante gare rese celebri da gente che non avendoci nulla da rischiare prende e rimane fuori con la gomma da asciutto sul bagnato e magari vince pure Perché comunque o non vuoi entrare in box sarta dalla motocicletta per quanto fanno il sarto dalla cavallina perdi loro si buttano proprio di sotto Eh, quindi questa è una bella novità insomma diciamo cioè sarà il medio dinamico ovviamente siccome hanno aggiunto questa novità cosa al fatto che dico che pioverà tutte le gare ma poco ci manca perché fai una cosa nuova una cafede in una gara su tutta la stagione quindi pioverà spesso vorrebbe che aprile lì dà fastidio a Renault. Ok, se mi tengo stretto riesco a vederlo, il cordolo. Comunque, a questo momento siamo terzi, eh. Io credo che... ...il secondo e il primo non li ripieremo mai. Proprio, non c'è proprio... ...non c'è proprio speranza, però... ...il secondo sta 11 secondi e 7, eccolo là, wallico. O primo non mi ricordo a quanto stava. Però, se non. Allora, noi per recuperare qualcosa abbiamo bisogno assolutamente di tornare a... al giorno. Perché, se io non vedo, non posso correre. C'è niente da fare, non ci riesco così. Adesso, stiamo con una guida assolutamente difensiva. Perché poi ho sta, sta spada di Damocle sulla capoccia dei tre warning. Però se ci riuscissi a perlomeno mantenere sto passo fino a quando ri riesce la luce, perché adesso in gara sono mezzanotte e 28, ci vorremmo un'altra 3, no, un'altra 4 ore sicuramente del buio, che vuol di... ha voglia ancora a, a dover soffrire in questa maniera. Poi tocca ricordarsi assolutamente che a una certa dovremmo cambiare i freni. perché la macchina non frenerà più. Chiaro che se noi non li cambiamo eh, risparmiamo tempo, però i freni tendono a servire una certa. Non mi sta proprio il naso! Quindi dicevo, questa qui sarebbe una cosa che eh, dovrebbe essere figa, questa del flag to flag, vediamo come sarà poi e spero pure che proprio la carriera in sé sia stata un pochino insomma ancora implementata, movimentata, mercato piloti sarebbe una cosa migliore, però magari qualche interazione un pochettino più viva, non solo scritte, perché alla fine tutto quello che ti dice il tuo agente è tutta roba scritta, magari qualcuno che ti inizia a parlare come Alex anche se non durante la gara, poi il sogno che ci ho avuto da sempre è la telecronaca, ma mi rendo conto che la telecronaca è difficile raga la telecronaca è difficile da realizzare, c'è niente da fare ah se non mi ricordo male il giro prima walico stava a 11.7, vediamo che riapparirà quanto starà eh walico dice stai a 8,7 abbiamo recuperato 3 secondi a Walico però eh attenzione però potrebbe averci avuto i doppiati che mo ci abbiamo noi quindi in realtà non è detto niente, sta cosa. E poi abbiamo qui Atari, che mo se se ne va dai coglioni. Magari, eh, lo so. Ho visto che c'avevo a sinistra, il problema è che lui non mi aveva visto a destra. Poi vediamo, sempre parlando del modo gp 23 e di quello che mi piacerebbe averci o oh. c'avevo qualche altra ideuccia in questo momento non mi viene ah si sì, una cosa che per dire ma pure questa penso di sapere perché sia così ragazzi saranno cose imposte è il fatto che per i tuoi team personalizzati che in realtà è una cosa molto figa mi piacciono molto più averci i team personalizzati su moto gp che su formula 1 dove le livree che dei team personalizzati fanno un po' cagà, sinceramente, diciamocelo, raga. Invece, su GP le livree personalizzate sono fighe, eh, sono fatte bene. E quindi mi piacerebbe, sinceramente, che l'editor delle livree fosse come quello dei Ride: quindi ti puoi fare praticamente la livrea che ti pare. Guarda che giro di merda, che stanno a fare un secondo e 60 più alto. Quali cosa ne stare a Nara, raga. Difficile, è difficile, perché non vedo, non vedo. La cosa è che devo essere difensivo, adesso. Non devo perdere tanto in questa fase notturna in cui non vedo. Ho fatto una staccata clamorosa. Eh, sì, lo so che ho perso tempo, lo so. Non serve in modo di idea. Ok. Credo che sia lì il cordolo, non lo so, quindi quello mi piacerebbe veramente tanto che ci fosse. cioè la possibilità di fatte le livree personalizzate per il tuo team uh, satellite, sarebbe veramente bello. Che poi loro hanno aggiunto i junior team, che io non ho mai usato, sinceramente, la possibilità di gestire anche il team di, di Moto 3 c'è un team da Moto GP. Le moto 2 mi piacciono molto a livello di sound e a livello di guida ma sono difficilissime raga perché moto 2 non c'hanno il traction control e capire su una moto vuol dire praticamente non eh, vuol dire rischiare la vita ogni volta che sali in sella Dunque moto lì anche se non so delle moto GP sono comunque dei motori, se non mi ricordo male sono motori triumph belli spinti da 120, 130 cavalli, una roba del genere è un motore del genere senza traction control insomma ci devi avere un dito bello allenato per farlo girare e è un peccato perché a livello di sound e di guida sono molto belle le moto 2. Eh? Cioè ovviamente sarebbe una buonissima scuola guida però per farci una carriera sopra il problema è che a parte se ne caga nessuno ma quello sarebbe il meno perché non me ne ha fregato niente manco quando l'ho fatto a moto 3 però è proprio difficile diciamo poi ovviamente mi aspetto e spero che ci siano le moto storiche, anche se le moto storiche come, come le mettono loro? Per me non hanno senso, ma questo vale per tutti i giochi come al solito. Cioè loro, per tanti veicoli storici che fanno, prendono e te li mettono là dentro nella sezione in cui ci cioè, puoi fare i giri veloci, ci cioè, puoi fare pure una gara, ci cioè, puoi quello che ti pare. E vieni e te buttano là. Ciao, questi sono i veicoli storici. Invece sarebbe figo se, come hanno fatto l'anno scorso, loro hanno aggiunto la stagione 2009. Ok? Quella era, vabbè, era per... sicuramente un... un omaggio a Valentino. Che, come stagione era figa. A me non mi è piaciuta, perché a me queste cose un po' cinematiche, un po' miste, che la storia è un po' preimpostata, non mi piacciono. Però era una bella novità, cioè era una cosa figa. Ora, quello che mi piacerebbe a me... Guardate momento guardare Cordolo, che non ho visto neanche stavolta. Quello che mi piacerebbe a me è che ci fosse eh, una stagione replicata. Cioè, tu mi devi dare la 2009, mi dai tutte le moto della 2009 e mi permetti di giocarmi un anno intero, cioè proprio come se fosse, per assurdo, la carriera nel 2009. Non le moto, mi dai 30.000 moto storiche che però non ci faccio niente, no? Invece tu metti solo le moto di quell'anno l'anno prossimo facciamo la stagione 2004 E loro prendono, ti mettono lì tutte le moto del 2004 E tu te puoi fare la carriera nel 2004 Un anno solo, mica te devi andare avanti eh? Un anno solo Però secondo me ci avrebbe più senso per usare Le, le storiche Ovviamente per quello che ho detto per la stagione 2009 lì del MotoGP 22 vale paro paro là per... come si chiamava quella la... la Breaking Bad la... quella... quella di Formula 1 là che c'era Zoom artizio lo... solito che doveva fare i pezzetti dei video, i cinematic non mi piacciono proprio queste cose lo vedo che purtroppo il quarto e il quinto si sono avvicinati raga ma io sto iniziando a soffrire con le ruote che stanno a scivolare e si sono pure sgonfiate tanto E soprattutto sto iniziando a soffrire come al solito di eh, stanchezza. Oh, oh, oh. Perché si inizia ad accusare quando manca un quarto d'ora alla fine. 45 minuti che cerco di tirare la morte senza dover prendere assolutamente nessun tipo di warning. Ma recuperando, oh, oh, oh. oh si, sì. no, stavo a guardare perché mi. Me mi è venuto il dubbio che avevo lasciato il microfono spento mi ammazzavo praticamente se avevo parlato 45 minuti da solo, ma da solo davvero non da solo come sto a parlare adesso, che sto a parlare comunque da solo ma almeno poi dopo qualcuno magari lo sente allora, momento cordolo speriamo che stia qui, non lo so dove sta quello dietro ho girato 23.3, io ho girato 23.4 stanno a girare più o meno come me però se stanno a riavvicinare... che loro probabilmente riescono a mantenere una costanza più elevata della mia Apparenti, tra un pochettino Calogero Bottas qua dovrà rilasciare il passo presumo a, uh, a Ivano Stoner Buh. non so a chi Tocca fare pure i calcoli raga perché io non vorrei che alla fine dopo non facciamo più lo stint Forse non converrebbe non cambiare pilota e cercate di portare a esaurimento uno di questi piloti qui e poi lasciare per l'ultimo Ivano Stoner. Tanto in questo caso chi ne frega a nessuno chi è che guida, è solo una scritta. O, o c'è l'obbligo del cambio pilota? Non credo perché ho visto Valentino Rossi qui, non nella realtà, ma nel gioco, fare vari stint uno dietro l'altro. Quindi forse io dovrei portare a esaurimento i piloti invece di cambiarli a ogni stint. Perché sennò a un certo punto ci potremmo trovare che uno finisce il suo stint. Tipo. mo questo che ho so adesso? Io vedo che lì c'è scritto 5 ore e, e 13. Eh, Calogero Bottas. E mancano 13 minuti per finire lo stint. Quindi probabilmente. Con lui, questo stint riesco a coprirlo, perché lui mi fa rientrare sempre un po' prima. E forse sarebbe meglio che io finisco le 5 ore di calogero Bottas e poi passo a quelle di Diago Lunatics. Così che quando torno a Ivanus Stoner che ovviamente c'ha quel pezzo da 20 minuti che ha fatto quando ha fatto l'incidente, ricombacia, perché se no se faccio così rischio che magari alla fine rimango fregato, non so, boh. Però secondo me potrebbe averci senso, quindi in questo stint io non cambio il pilota. Poi dopo, magari, lo scrivete nei commenti, magari sto di una stronzata... Intanto dietro c'è Valentino Rossi, ragazzi, eh! Che non è proprio dietro a noi, però ci sta per eh, prestarsi a doppiarci. Ce l'abbiamo a 32 secondi. Calcolando che, se non ho capito male, con un, con un pit perdemmo una 45-50 secondi ci siamo quasi risdoppiati completamente è venuta la secchezza delle fauci, come diceva per il Giovanni e Giacomo quindi vabbè io più o meno quello che vi devo dire su MotoGP penso di averlo detto, ovviamente se voi avete altre cose rivedetele qui sotto se vi vengono idee anche perché sicuramente MotoGP eh, sarà una delle pietre miliari della programmazione di quest'anno, dove ho deciso di ridurre un pochettino le cose, non nei video, i video restano sempre i tre video a settimana, ma di ridurre un pochettino gli argomenti per focalizzarmi soprattutto su, su quello che mi piace, ma soprattutto per non far troppo del qua e de del là nei vari giochi, mettermi in difficoltà da solo tipo. Anche se a Refactor mi piace probabilmente lo mettiamo un attimo da parte, ai Racing pure un attimino da parte, quindi continuano ovviamente continueranno sia cercando Stig, ci dica che qui ho sbagliato perché non ho messo la marcia, mannaggia a me, sia dei Grand Lap con la nuova stagione che quando è uscito sto video sicuramente è già uscito il primo video, quello delle, della Station Bagon più veloce del mondo. e Poi ovviamente F1, ovviamente MotoGP e... Boh, non so che altro ci sarà, ovviamente ci sarà qualche, qualche recensione, qualche prova del gioco Quelli sempre li facciamo, però come con continuità Quello che andremo a portare è sta roba qua, ACC, AC, F1, MotoGP eh, aspettate che guardo lì che me l'ero scritto lì pure quello che altro avevamo avevamo ammazzo vabbè ovviamente la carriera coop e stintix sì, si sì, si sì, si lo so che ho stintel la carriera coop e... e le gare dell'ACI Endurance o dell'Aci in generale perché comunque faremo altre manifestazioni pure sempre per il team B per banca però diciamo che i contenuti per quest'anno l'idea è per quest'anno non cambiare insomma stesso contenuto stesso mare non esagerare con, uh, con i titoli perché magari mi impiccio raga il periodo che ho portato a Factor 2 io ho Air Factor 2, Air Racing, Automobilista, Automobilista 2 e Assetto Corsa, Assetto Corsa Competizione e Race Room ovviamente mi dispiace lasciare fuori qualche cosa perché sono titoli che a me piacciono e comunque qualche video spot ce lo facciamo sempre però la continuità sarà data a questi titoli qui quest'anno tanto mancano 9 minuti quindi adesso andiamo a vedere di settare il pit qui davanti abbiamo uh, cabeza catalana così occhio che è un po' che non vediamo cabeza catalana eh? cabeza catalana le dai coglioni catalani Ok, qui, qui non è un posto dove sorpassare, ma il nostro calogero non lo sa, Left. e non gliene frega niente. Questo ci potrebbe dare una mano, eh? E magari danno fastidio a quelli dietro, gli fanno perdere tempo. Qui ogni secondo guadagnato è una figata. Ma che la fortuna che siamo noi invece gli capitano due a terrettiligno, così passano tranquilli. allora Andiamo a levare il cambio pilota, stavolta Tanto Valentino Rossi c'è il giro veloce, raga Andiamo a levare il cambio pilota Continuiamo a fare guida a... A Calogero Bottas Non qui, magari, famolo nel pezzo di sopra Questo è indoppiato Good Good Allora. Ok, mamma mia, come ho visto bene adesso il cordolo. Poi per quanto riguarda la pressione, poi vediamo quanto alzarla di tutte quante, eh. rischio rischiosissimo allora le dobbiamo alzare tutte quante di 7 di diciamo quindi 1 2 3 4 5 6 e 7 e fino a qui ci siamo poi il carburante lo vediamo dopo e il resto non dobbiamo fare nient'altro ok Ci dobbiamo levar adesso questo da davanti le balle non so chi è sempre god che è doppiato quando mancano 6 minuti e 25 sicuramente questo probabilmente è l'ultimo l'ultimo no, il penultimo giro di oddio, oddio, oddio errore, errore errore errore mannaggia a me mannaggia a me non so, dammi pure taglio, non so, ho preso la laterale dell'autostrada sono rientrato dopo 20 minuti. Oh gode, c'ha Hutchinson la doppia che è una GT4. Devo dire che questo fatto di aver aggiunto il GT4 è stata una buona mossa comunque, perché eh, ha dato un po' di vivacità alla faccenda. questo giro mi ha fatto cagare. Sono veramente stanco ragazzi. non ne la faccio più. Però tutto sommato, non mi sembra che sia stato un cattivo stint. facciamo eh? a fare il tizio qui davanti. Dai, Hutchinson, le il del cazzo! Ok, Clear on the right. costato pure un po' d'esse a sto cacchio di Hutchinson. Ok, ho visto il cordolo stavolta uh. Ok, dice che devo entrare adesso Ok Allora, benzina consumata fino adesso ce n'abbiamo... Aspettate eh. 107 litri E 9, 108 Quindi dobbiamo andare a ricaricarci Dobbiamo fare in modo che quando usciamo siamo dentro 108 litri non l'ho consumata così di più, l'altra volta non ce l'ho consumarne così tanto forse siamo camminati un po' di più? non mi sembra di essere abituato alla notte sinceramente spint... spint... stint stint in esaurimento Non so, veramente provato fisicamente ragazzi Vi devo dire la verità anche che ci avevo avuto una mezza idea di riportare in live un episodio di, di, questa, di questa 24 ore di spa il problema è che noi guidiamo un'ora e dopo che famo, mannaggia a me, e quando vado per campi, porca mm. Fortuna che Gianni ci ha messo un pochetto a doppiare qualcuno Mamma mia quanto guiderei meglio se non ci avessi avuto questi drive true, cioè questi warning allora l'idea che ci avevo avuto era di fare due puntate in live cioè di praticamente guidare un'ora poi fare una pausa e poi riparti però non so se ce la faccio sinceramente raga perché a me mi demolisce proprio guidare qui un'ora e poi se dovessi fare sta cosa leggendo pure la chat beh riesco a farla eh non è un problema leggere la chat ormai mi sono abituato non mi fa più nessun problema in sé, però non so se riuscirei a far a ricominciare poi. Mannaggia la puttana, ragazzi, questa siamo arrivati proprio lunghissimi. Peccato, quest'ultimo pezzetto di stint abbiamo un po' demolito tutto quello che avevamo fatto. Pit limiter, ok. Allora, andiamo a vedere la benzina. Noi dobbiamo fare in modo che quando riusciamo, ci abbiamo 108 litri. Anche se stavolta abbiamo consumato 110, raga. Ma come è possibile? Allora, mettiamo che quando usciamo, ce ne dobbiamo avere 112. Non so perché io ho la fissa che lì c'è scritto che abbiamo consumato 108 litri. Boh, io farei così, va, 113. Forse non ci sto a capire niente, perché me lo sono segnato che... C'è scritto lì che devo fare in modo che ce ne ho 108 all'uscita. Però lì dice che ne abbiamo consumati 110 fuel well used. Come possibile? Intanto nel frattempo siamo diventati quarti, quinti. Eh, stiamo scavallare ragazzi. Comunque non facciamo il cambio pilota. Abbiamo alzato le pressioni. Uh, abbiamo cambiato i pneumatici, quindi tutto quanto abbiamo fatto lì diciamo che ci sono 113 cerchiamo di frenare bene. Ok, spegni il motore. Mamma mia, ragazzi, sono distrutto. Sono una torta, quinti, sesti adesso penso. No, ancora quinti. Non lo so, eh, quinti. Disperato di notte che ci cambia le rote. Questo è il sesto. No, ancora siamo quinti quelle sono delle gt4 mi sa so. queste sono gt3 però così occhio 2 1 vai vai veloce vai vai vai vai oh andiamo ok ragazzi ci siamo stiamo per uscire dalla pitbank tanto sesti settimi Forse abbiamo recuperato una posizione, però mi sono divertito, Essa è stato un bello stint, secondo me, abbastanza solido, secondo me meglio di quello che abbiamo fatto in precedenza. Continuo a non capire in che posizione siamo, ma soprattutto voglio capire se ho fatto bene a non cambiare il pilota per il ragionamento che ho fatto, cioè io devo portare adesso i piloti a esaurimento dello stint, quindi muovo a Calogero Bottas qua, gli faccio guida tutte le sue 5 ore, e poi... Eh, Sbucciamo all'altro che ce n'è ancora 5 ore, che dovrebbe essere Diagon 1 fino a lasciare per ultimo Ivano Stoner, che ci avrà da fare l'ultimo pezzetto, quando avrà fatto pure lui le sue ore che corrisponderà al pezzo che non ha fatto quella volta che ha mollato insomma. Perciò ragazzi, fatemi sapere che ne pensate, io come al solito vi ricordo che questa serie, trovate una playlist apposita qui sul canale se vi siete persi le puntate precedenti io spero che vi siate divertiti e come al solito vi ringrazio del tempo che abbiamo passato insieme, vi ringrazio di seguire questa serie che per me è molto importante perché è una serie a cui tengo tanto e non sapevo se avrebbe funzionato, quindi mi ha fatto molto molto piacere che ha funzionato. Eh, ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!